E ok, signori, è uscita solo stanotte, ma ho già il DM pieno, quindi, cioè, si vede che è proprio l'argomento portante di questo canale. Blanchito, Sfere e Basta, che hanno combinato sulla voce di Blanco? Com'è che è così strana? Si sente distorta, tipo? Niente di particolare, non è magia nera, è un plugin molto figo che non vi ho mai raccontato perché non avevo mai sentito nell'impronta musicale italiana della trap, quindi lo andiamo a scoprire adesso. Sigla! stesso oggi è arrivato un ragazzo, mi ha fatto una canzone e ho detto fermi i lavori, questa qui la uso subito per far vedere su YouTube Blanchito, quindi ti ringrazio Young Sick, trovate il link qua sotto se vi piace come canta. Andiamo a sentire, vediamo un po' cosa succede, voglio prima di tutto dirvi che ho registrato la voce già pensando a una roba un po' distorta, quindi il preamplificatore l'ho tenuto al limite, ok, l'ho spinto al limite dell'entrata, così da dare un po' effetto distorsione e prendere un po' di armoniche anche da lì. Vi faccio vedere anche se non avete il compressore Come il um, preamplificatore Come si fa con la roba lì Sentiamo il pezzo Ci sono momenti in cui io muoio Basta una camera più Accendo l'ultimo e me ne vado E non sarò più tu Non cercarmi più Tanto sono abituata a stare solo Quindi va a tenere Perdi pure tempo Con un altro stronzo come me Me ne fotte tanto La mia paura sta dietro a un palco Se non riuscirò a esibirmi frega un cazzo Dare a mia testa dietro per formare un nuovo Caravaggio Quindi zero cuore, Non di certo da cuore come era mio papà Non avrei più ora Ma dov'è la tua nuova ragazza? Non c'è mai stata Oh no, l'ho detto di nuovo oh no, Ok, prima cosa da fare è beat di YouTube Quindi diamogli una controllata veloce Ci sono mamme E dopo aver fatto un balance, avere tutto il volume sotto controllo, andiamo a fare una mixata veloce, ok? Ci sono momenti in cui io muoio, basta una camera in più, Accendo l'ultima e me ne vado, e non sarò più tu a non cercarmi più, tanto sono abituato a stare solo, quindi va a tenere. perdi pure tempo con un altro stronzo come me. Cosa me ne fu è tanto, la mia paura sta a un po' Se non riuscirai a esibirmi frega un cazzo Dare mia testa a me testa dietro per formare un nuovo caravaggio Quindi c'ero cuore, non di certo da cuore Come era mio papà, non avrà più ora Ma dov'è la tua nuova ragazza? Non c'è mai stata Oh no, l'ho detto di nuovo, no, l'ho detto no, l'ho detto di nuovo, no, l'ho detto no, l'ho detto, no, detto di nuovo, no, no, no, no Ci sono momenti Andrò molto pesante con la compressione, ok? Quindi scusatemi. Ci sono momenti in cui io muoio, basta una camera il più, accendo la e me ne vado, e non sarò più tu, a non cercarmi più, tanto sono abituata a stare solo, quindi va a tenere, perdi pure tempo con un altro stronzo come me. Non di certo da era mio papà. Non Ora presentiamo il protagonista vero e proprio di questo video. È un exciter, ok? Quindi ciò che si usa anche per dare io l'exciter generalmente mi vedete usare questo qua. Vi faccio vedere il, quello dell'isotop per dare un pochino più di freschezza alla voce. E me ne vado, e non sarò più Ma in questo caso abbiamo bisogno di anche altri due passaggi, ok? Io uno ne posso fare a meno, però ve lo faccio vedere lo stesso, ok? Il primo è mettere il... Um, l'apex vintage ok cosa fa lui praticamente tira di più su eh, io la chiamo granulosità ok sulle alte frequenze vi faccio sentire ci sono momenti in cui io muoio basta sta una camera il più accendo l'ultimo e me ne vado e non sarò più tu a non cercarmi più tanto sono abituata a stare solo quindi va a tenere Allora, per questo motivo non metto mai in questo caso il de-esser prima lo voglio mettere dopo per controllare in questo momento qua, ok? Quindi andiamo a mettere su un bel de-esser, che ti limita a quelle robe là. Ci sono momenti in cui basta una il più. molto aggressivo. Ok? Così almeno abbiamo una voce fresca, ma non spigolosa, morbida, ok? L'ultimo exciter che mettiamo è anche il più importante, ok? Perché tiene su tre, quattro tipi di saturazione che possiamo scegliere. È il neutron, 2 o 3. Quello che avete. Io preferisco il 3, quello nuovo. Vi faccio vedere come funziona. Allora, qui avete un cerchio, ok? Come vi spostate? Potete andare sul tape retro, sul tube e sul warm, ok? E sono quattro tipi di distorsioni diverse. Le ascoltiamo tutte e quattro. E qui potete dare quanta distorsione, ok? E qua scegliere dove. Lui ce l'ha in un settore.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 se non riuscirò a esibirmi, frega un cazzo. A dare la mia testa dietro per formare un nuovo caravaggio. Quindi c'ero non di certo da Come Com'era mio papà, non avrei più aria. Ma dove la tua nuova ragazza? Non c'è mai stata. Oh no, l'ho detto di nuovo, oh no, l'ho detto no, l'ho detto di nuovo, oh no, l'ho detto no, l'ho detto di nuovo, oh no, non ho capito, ripatilo, oh no, lo dico di nuovo, oh, oh mio Dio, oh mio Dio, oh no, ripatimi, oh no, oh, non ho capito, oh no, non ho capito, come mi porterà all'inferno. perché c'è qua ma non morirà presto, chissà se solo la sua voce a farlo. Okay. altra cosa super importante è il tipo di riverbero messo dopo un delay, ok? Quindi, praticamente, essendo che è molto riverberata la cosa, non c'è un pre-delay. Batte proprio su delay quella roba lì, ok? Vi faccio vedere. Mettiamo un delay qualunque, tipo l'Ecoboy: Ci sono momenti in cui io muoio, basta una camera il più.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 Ok, quindi corto e con una sola ripetizione, ok? Perché deve essere poi riverbero a rimanere. Se fai l'eco che ripete in continuazione, si sente il riverbero che allunga in continuazione, ok? Quindi mettiamo sopra un Valalla che ho scritto malissimo Ci sono momenti in cui io muoio Per no, se no mi va a distruggere il fatto che abbiamo fatto prima con le coboy Quindi qua mettiamo 0 Ci sono momenti in cui io muoio Basta una camel più Acciano l'ultima e me ne vado e non sarò più tu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 No, l'ho detto di nuovo, no, l'ho detto no, l'ho detto di nuovo, no, l'ho detto no, l'ho detto di nuovo, no, non ho capito, ripetilo. Oh no, lo dico di nuovo, oh mio dio, oh mio dio, no, Ripatimi, oh no, non ho capito sono come il blu mi porterà all'inferno, perché c'è qualcosa che mi brucia dentro il mio cocombatto combatte ancora col mio interno. chissà se la droga potrà farlo rimanere dentro chissà se mia mamma non morirà presto chissà se solo la sua voce a farmi stare meglio brucia la paura a farmi da riflesso chissà se l'ansia a farmi male davvero ci sono in realtà il, uh, il riverbero era molto più aperto il loro ci sono momenti in cui io muoio Voglio mettere anche delle riflessioni di stanza. Ci sono momenti in cui io muoio. Ma una camel. A una camel. Vasta una camel. Vasta E non sarò più tu Non cercarmi più Tanto sono camel. a stare solo Vasta una camel. Vasta Pure è un po' con un altro stronzo come me eh? Cosa me ne fonte tanto? La mia paura sta dietro un palco Se non riuscirai a esibirmi frega un cazzo Dare la mia testa dietro per formare un nuovo Caravaggio Inizierò cuore, Non di certo da come era mio papà Non avrò più l'ora Ma dove la tua nuova ragazza Non c'è mai stata <ride> Oh no, l'ho detto di nuovo Oh no Ora come ultima cosa Vorrei mettere nuovamente un compressore parallelo però stavolta per dare maggiore pesantezza alle basse. Ci sono momenti in cui io muoio, ma stanno a camera, accendono l'ultimo e me ne vado. E non sarò più tu, a non cercarmi più. Tanto sono abituata a stare solo, quindi va bene. Perdi pure tempo con un altro stronzo come me. Eh? Cosa me ne foto e tanto? La mia paura sta dietro un palco. Se non riuscirò a esibirmi, frega un cazzo. Dare la mia testa dietro per formare un nuovo caravaggio. Quindi sarò pari, non di certo da come era mio papa. Cioè, questa roba qui dà proprio pienezza alla voce? Ci sono momenti in cui io muoio, ma stanno a camere il più, acciano l'alloggio e me ne vado, e non sarò più tu a non cercarmi più, tanto sono abituata a stare solo, quindi va a tenere, perdi pure il tempo con un altro stronzo come me, eh? cosa me ne f ⁇ tanto, la mia paura sta odiata un palco, Se non riuscito a... Gli... E questa è diciamo la procedura standard, ok? La roba iniziale per farvi vedere quell'effetto lì. Poi, equalizzazione, eh, mastering, tipo di compressioni della dinamica, quella lì è tutta roba che va definita, ok, in base al pezzo. Io vi dico, se volete una voce come Blanco, giocate bene con quel tipo di eh, doppietta di exciter, ok, perché hanno usato quello per farlo, non c'è magia cioè se non è quell'exciter è qualcosa di analogico sicuramente, ok? Chissà se solo farmi male davvero. Ok, praticamente sì, c'è cioè il delay pre verb, ok? Quindi delay pre riverbero. Mi aiuta a dare tantissima atmosfera senza che la voce venga distrutta da quel discorso lì, ok? Quindi abbiamo un ambiente enorme senza poi perdere in realtà il succo della voce che è molto arrogante e deve essere molto aggressivo. Oh, non ho capito. Fricano, il blu mi porterà l'infarto. Perché c'è qualcosa. Solo la sua voce a farmi stare meglio. Più. Tanto sono abituata a stare solo, quindi va a tenere. Perdi pure tempo con un altro stronzo come me. Cosa me ne fotte tanto la mia paura sta dietro un palco. Se non riuscivo a esibirmi, frega un cazzo. Dare a mia testa dietro per formare il nuovo caravaggio. Quindi c'era un non di certo da come com'era mio papà Ok, sì, basta equalizzatori, se no veramente qui diventa una catena lunghissima e sapete che io sono stracontrario, però quando si fanno questi esperimenti qui, distorsione, ti porta su una frequenza che prima non avevo sentito, quindi la devo levare, ok? Generalmente possiamo fare prima il fatto delle distorsioni e poi tagliare unicamente il tutto. Solamente che avevo paura che distorgendo tantissimo portavo su poi il disturbo della stanza il fruscio, quindi ho voluto fare una prima pulizia mi sembra una scelta abbastanza intelligente e quindi se volete passare da una voce normale ha una voce che definisco la Blanchito, quindi ma dopo scusami ancora tutto il questo è il uh, Tranterran. Quindi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Se questo vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi al canale. Siamo quasi a 10.000. mandatelo a un amico e dai, è questa voce l'ha blanchito. Noi ci vediamo al prossimo video. Seguitemi su Instagram per consigliarmi contenuti nuovi. Ciao.